Ragazzi, finalmente vi posso presentare la mia personal trainer, Sara. Ciao a tutti, <ride> di Crossfit Navigli. Sara, presentati. Ciao a tutti, sono Sara Ventura, Crossfit Navigli e la mia palestra. Sarà un grande piacere allenarci insieme. <ride> Abbiamo tanti obiettivi e adesso vedrete quali. Io avrei due obiettivi: uno di tipo a livello di performance. Sì. E uno a livello estetico. Tipo di performance. Eh. Il mio obiettivo sarebbe le trazioni e la verticale tenuta. Ma verticali con la finalità degli stampus push up o verticale? Verticale, ma anche cioè, davvero qualunque posso. Nel senso a me piace lavorare a corpo libero. Cioè non mi fermo lì. Cioè quando parlo verticale non è che faccio, Ok, ciao! Cioè, Va bene, verticale, con i passaggi successivi, sì, quindi. Ok esteticamente, fisicamente mi vedo bene vorrei aumentare un po' la massa muscolare ovviamente però c'è cioè, un po' in previsione di quegli esercizi se tu mi dici, cioè per le trazioni quadruplichi di spalle che sia, è importante sapere fare le trazioni cioè non è che ho dei canni estetici da eh, rispettare l'unica per le gambe che vorrei non espandermi diciamo nel senso cioè, che... Cioè sopra ti va bene un po' più muscolosa, le gambe no? Esatto Vabbè, anch'io vuoi we... <ride> quindi... Cioè mi piace l'effetto ad esempio tuo che è molto molto sodo Io ho un problema nel senso che il mio upper è anche bello definito mm -hmm. Ma il lower rimango sempre placida e morbida Questa estate non facendo allenamento mi sono molto asciugata probabilmente perché appunto non allenandomi eh, visto mi sono, sono, sono sgonfiata visto, eh, visto, rispetto a quando ci siamo viste anche Quindi. Sì. diciamo che mi, mi piacerebbe mantenere questa linea però andare un po' a sostituire la massa grassa con la magra perché comunque sì mi sono asciugata ma mi sembra che il sedere ah, sì, dare un po' più ho... di tono sì, eh, di base sì. va bene anche perché lì si è allenata poco poi. Sì. poi cioè dare tono però Evitando l'effetto gon gonfio, che probabilmente gli anni scorsi avevo, comunque anche inizio, fino all'inizio estate avevo, perché oh, secondo me le andavo troppo. Eh, ah. Perché nelle donne la cosa importante è tanto il recupero. Ah, perché a volte ottieni più risultati facendo delle pause Piuttosto che con degli allenamenti sfinenti tutti i giorni, due o tre ore al giorno Una cosa che io continuo a dire volte. Perché l'allenamento per le donne è totalmente diverso da quello degli uomini totalmente. Gli uomini a volte più si allenano, più diventano fighi Invece nelle donne è tanto importante il recupero Quindi tu prima quante volte le Cinque Cinque? Sì E la pausa la facevi nel Sì Due tanto. giorni? Sì, perché solitamente andando a mia ragazza... È... Però cinque giorni in fila, sì. Allora, più che altro bisogna capire noi quante volte ci vediamo. Potrebbe essere anche due, pausa uno, due, sì. e poi per dire nel weekend, se hai voglia fai qualcosa, ma proprio sì. corsa, moto, sì. sì, sì, sì. qualcosa così senza Bello. essere tanto impegnata mentalmente. Sì però le due e le due belle strutturate sì. in base a quelli che sono i tuoi obiettivi. Sì. Ora iniziamo a fare. <ride> Va bene. <ride> I palmi delle mani sono rivolti in avanti e le mani sono più larghe rispetto alle spalle. Ci sono diversi modi per farlo, adesso vediamo i pull up street, quindi okay. senza nessun movimento. Il buon punto ecco. d'arrivo sì. dovrebbe essere questo. Questo è l'obiettivo. Allora, da qua, metto sopra. Certo. <ride> ah, okay. ragazzi, ho trovato un mostro. <ride> gli addominali sono tanto importanti e la posizione degli addominali si chiama inollo vuol dire che c'è la pancia in dentro sì. quindi non lasci le gambe ripassate. Ok. quindi adesso, per noi è troppo impegnativo fare questo proviamo un secondo col box e i pollici? i pollici a chiudere la sbarra quindi chiudi bene sotto quindi gambe piegate Fai un saltino e arrivi col mento sopra, proviamo sopra eh Silvio, <ride> guarda che ti vedo eh. sopra. Ok, senza restare aggrappata, eh. arrivi sopra e torni giù, dai 5, 6 a 3, 4, Ultima, stop, ok, torni giù, basta. Sarà <ride> Sarà molto faticoso. <ride> Hai scelto? E ti tocca. Mi punterebbe <ride> questo. vedere eh? mm, certo questo movimento è fatto da due movimenti che sono addominali allora, il primo è questo qua si chiama all out position mm -hmm. funziona così le braccia vanno a chiudere le orecchie stacchi le spalle e le scapole dal pavimento ok quindi arrotondi la parte alta la pancia la schiacci giù quindi deve aderire al tappeto. già così è abbastanza difficile poi se riusciamo alziamo i piedi. Ok. Ok, Devi stare un po' tipo bacchetta. Sì, allora. Ok, ci siamo. Adesso alziamo le gambe, gambe unite. Alzate le gambe. Così che dobbiamo fare. Ok. Quando non ce la fai più... Adesso pieghi le gambe e porti avanti le braccia. Ma adesso cosa stai facendo? Eh, non lo so, però dire, cioè... <ride> Ma perché ti ha grattito? No, da qua non ce la faccio più. Continuo eh. a fare questo. Ma ah, ti sono in di fare. Così dovrò uscire devi lo Ok. Stop. Va bene, stop. Così mi sento anche meglio. Infatti. Sì, lo sento più aderire. Qua. Contrario. Superman Hold. Quindi, gambe unite, faccia tese. Ah. Tutto davanti è aperto. Uh, così va bene. Quindi la prima parte della keep è fatta da questi due movimenti. Hollo. Ok. E sì. l'altro superman. Quindi ah. fa in modo continuato. È un Ollo Keep Hollow. Sì. È un Ollo Superman. Okay. Sì. Vai avanti col busto anche, eh? Avanti col busto, lasciati andare avanti. Brava! Ancora due. Stop. Quindi, così sì, parte quindi vi hai detto Ollo superman. superman Quando sei alta Quindi cerchi di dare ragionamento Quando sei alta Scalci col bacino Quello che abbiamo fatto adesso sì. E provi a tirarti su Quindi te lo faccio vedere Ok, okay. Quindi è, quello che abbiamo visto prima è Oldo, Superman, più arrivo alta, più wow. sono vicino alla sbarra. Quando ah, sono qua, Scalcio. Ah, del calcio. Quindi adesso è fatto veloce, si vede poco, però è quello. Proviamola. Ok, ecco, va bene. Va bene perché non hai forza, però il movimento è giusto. <ride> Quindi adesso hai fatto avanti, sì. salto, e poi vedevi che il movimento si, si inchiodava, si fermava. Per renderlo continuo, che cosa devi fare? Vai in avanti, salti, arrivi col mento sopra la sbarra, non scendi dritta, ma ti spingi via dalla sbarra, come se volessero fare certo. il movimento e okay. vai in avanti, così sì. diventa continuato. Quindi avanti, salto, mi spingo indietro, arrivo in avanti. Lasciati andare in avanti, eh? Ok, da ancora due, su, mi spingo indietro, su, stop. Ok. Ok, 3, 2, 1, via. 1, ok, basta, un salto distendo e torno giù un barpis, brava, perfetto giro da due quindi giro da tre siamo quasi a due minuti giro da quattro 5, 4, no, 3, farlo. 2. Stop! Sì, ho sbagliato sbarra! Ho sbagliato sbarra! Com'è? Figo! Figo! Bravissima, dai, non ti sei quasi mai fermata? Eh! Super! Super! Ok, facciamo mobilità per i dorsali perché abbiamo lavorato tanto sulla schiena con i pull-up. Quindi Silvia sì, è stata bravissima. Allora, fai pressione contro e muoviti lentamente con le gambe, un po' su e giù, un po' laterale, piano. Stop. Com'è? Meglio di prima. Meglio di prima. Ho deciso di affidarmi a Sara perché come avrete notato è molto professionale e preparata e io era alla ricerca di una figura del genere da tanto tempo. Voi sapete che nel mio percorso ho avuto dei coach online, però un rapporto a distanza non era assolutamente quello che faceva a caso mio. Ho per qualche tempo avuto un coach a Piacenza, ma... È scomparso dopo due o tre settimane e quindi adesso ho voluto partire con il piede giusto perché è ormai è un anno che cerco di lavorare su determinati skills e da sola ho capito che non ce l'avrei mai mai fatta. Mi alleno in una palestra di crossfit ma non faccio crossfit o meglio non voglio essere etichettata come crossfitter ma nemmeno come qualunque altra cosa. Penso che mettersi delle etichette sia un po' come limitarsi a fare una determinata attività come se uno che fa bodybuilding non può fare qualunque altro sport io mi repito una sportiva e quindi a me piace fare qualunque cosa, mi vuoi far fare un allenamento di crossfit, lo faccio, ma il giorno dopo vado a nuotare, poi vado a correre poi vado a cavallo, magari mi piacerebbe comunque Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato utile, se così è stato fatemelo sapere perché così continuerò a filmare non tutti ma alcuni dei prossimi personal che faremo insieme, così che possa anche condividere con voi i miei miglioramenti, speriamo, e il mio percorso. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, non dimenticate di seguire Sara per ottimi spunti e tanta motivazione perché lei è davvero una tosta. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!